Alice for Children da 10 anni in Kenya, nelle baraccopoli di Nairobi 2.500 bambini aiutati e 800.000 pasti distribuiti ogni anno due orfanotrofi tre scuole primarie con 1.800 studenti anche Richard è volato a Nairobi per dare un aiuto concreto ai bambini orfani in Africa Richard, Missione Africa, dal 10 maggio al cinema.